Ciao ragazzi, sono Dani26 Oggi vi mostrerò quello che c'è dentro al mio Huawei P Smart 2019 da 64 GB Allora, mh, per il fatto che mh, mi piacciono tanto gli iPhone cioè mi piace di più il sistema operativo iOS che Android però non mi piace tanto l'iPhone ho deciso di appunto mettermi il launcher capito? Così, vedete? È un launcher, infatti e per farvi vedere Vedete Allora qua su text Che sarebbe la cartella Con iOS 15 E vabbè le applicazioni Per far sembrare iOS 15 Qua c'è iOS 15 launcher e centro di controllo di iOS 14 Perché non l'hanno ancora fatto Quello di iOS 15 L'app appunto me lo, mi consiglia Appunto iOS 14 quella di iOS 15 non c'è ancora allora, in utility ho telefono, calendario, orologio, email, che appunto la utilizzo per gestire la mia mail, anche se non la uso tanto perché utilizzo di più Spark. Qui. Poi, eh, impostazione... Uh, poi c'è tempo meteorologico che è per vedere il tempo, play store, il meteo comunque, play store, che se, poi c'è l'icona dell'app store, vabbè, poi devo fare ancora delle modifiche, galleria, huawei music, impostazioni, blocco note, duo, che, se, che è con l'icona di facetime, um, play musica, suggerimenti, fotocamera, uh, gestione, music, gestione file, gestione huawei video, uh, news, um, Uh, il calendario vabbè uh, poi c'è um, file calcolatrice modalità party che è un'app di Huawei Huawei per vedere l'app del mio orologio che mi sembra di averci dedicato un video su tutti i miei orologi Le strumenti sim che è per la mia sim uh, registrat uh, registratore strumenti sim phone clone torcia poi c'è radio, la radio FM, uh, l'aggiornamento di emio che, che è appunto è un huawei p smart, ed è questo che appunto. Avete capito? Scusate, si ho tirato un attimino giù il pannello delle notifiche perché mi sembra. Boh, beh, poi vedrò. Uh, beh, Temi mh, Meteo App Gallery Bussola App Gallery però questo qua ha comunque il Play Store come avete già visto Earth che è l'app per fare gli aggiornamenti sempre al mio orologio Huawei My Huawei Optimizer che è l'app predefinita di Huawei per ottimizzare i modalità prestazioni queste cose qua Huawei Wallet che è per mettere carte di credito, carte di identità queste robe qua Microsoft um, la tastiera di microsoft va eh, file manager file manager plus che è un file manager per vedere anche la rete um, uh, free vpn è come tra virgolette scusate oh, aspettate si è glitchato no ok um, è un'app per come ad esempio Open, eh, no, OpenVPN, NordVPN ehm, eh, che ci permette di geolocalizzarci virtualmente in un'altra un nazione o sta, eh, in un altro stato eh, appunto che serve molto utile magari per risparmiare qualche soldino poi al batteri è un'applicazione che serve per chi io per mh, vedere la percentuale delle cuffie di batteria delle cuffie dell'orologio di tutti i dispositivi consiglio buona veloce app eh, assistant eh, non l'ho mai utilizzata eh, non so con cos'è a dire la verità high suite che è praticamente l'applicazione che attaccandola al computer avendo i suite anche sul computer io eh, praticamente eh, la uso scusate ma si continua ad passare la luminosità per uh, perché dai uh, i suite appunto per uh, vedere lo schermo del, del mio Huawei al computer poi podcast che è l'app uh, di Google Podcast Find My sarebbe Find my iPhone che lo utilizzo per trovare il mio Mac, mm, Smart Switch che lo uso per ogni tanto spostare file di qua e di là, eh, HP Quick Drop per copiare velocemente i dati del mio HP, Santio Desktop sarebbe una specie di Dex però sul telefono, eh, Don't Touch My Phone praticamente è un allarme per il telefono in modo che se qualcuno ce lo ruba lo sentono fino in Kazakistan e c'è Z Flip uh, wallpaper, sarebbero gli wallpaper dello Z Flip al Luison on display eh, che sarebbe appunto la Luison del mio, del mio telefono però ho scaricato un'applicazione io e uh, appunto c'è cioè hp quick center che sarebbe una specie di supporto apple dell'app supporto apple e poi dell'app messaggi sarebbe l'app messaggi e eh. eh, poi abbiamo finito eh, con abbiamo finito con la pre cartella adesso guardiamo i nostri social che non, non, non ce li ho troppo eh. Non ci deve troppo estesi. Ecco, allora. Questo qui, questo qua è un gioco in realtà, eh. Ok, questo qua lo mettiamo nella cartella giochi. Ok, allora. Allora, Lego Life funziona anche senza... Cioè, funziona senza l'account Lego, però funziona meglio con l'account Lego. Io ce l'ho senza per, perché non posso, guarda, e basta. Mimi... Mi... Mema Sic, non so come si pronuncia, è praticamente una specie di social network soltanto dove puoi vedere appunto eh, persone che appunto pubblicano meme. Zepeto è un social network, eh, che ho io... oh, vabbè. Eh, poi c'è Pinterest che lo uso ogni tanto guardo dei meme molto divertenti. Roblox eh... È un, è un gioco alla fine però lo utilizzo, lo utilizzo Più come social network Per guardare le altre persone Cioè non è, è un gioco No scusate eh, Ragazzi io Sono organizzato adesso il launcher Perché ho aggiornato il telefono E non mi, non mi andava più niente Ok Fatto Poi adesso qua sempre su social Scusate aspettate Ok poi eh, Omet Arca Ar Arcade è praticamente l'applicazione che eh, serve per, scusate, che serve appunto per, um, tra virgolette, um, come cavolo si dice, ecco per, um, è tipo una specie di social network però appunto fa vedere eh, non puoi pubblicare soltanto delle persone che hanno un account a pagamento o comunque degli account un po' particolari non serve l'account non so manco come si crea per quello eh, e appunto eh, magari ci faremo un video su queste app e appunto eh, qui eh, vedete le persone che giocano su giochi appunto perché è più per ragazze poco conosciuto. Ci sono soltanto persone che fanno gli screenshot di Minecraft, giochi molto divertenti perché però non lo uso più di tanto, si è installata da sola. La prima volta ho detto "Cos'è sta roba?". Allora Google è l'app Google, vabbè, Gmail è l'app Gmail, vi volevo far vedere Family Link non so perché ce l'ho però perché volevo fare un progetto un progetto dove vi mostravo cosa che serve in modo da genitore ehm, appunto e vedere le restrizioni che hanno i figli Vabbè. youtube studio molto interessante perché appunto youtube studio è ehm, un'app che appunto serve per monitorare il canale io su questo telefono ci monitoro il secondo canale computer gig seguitemi anche su quel canale lì Um, uh, Play Giochi Earth Amplificatore che l'ho chiamata app uh, investigatore, praticamente voi mettete il telefono comunque il microfono delle cuffiettine da qualche parte, con l'altra cuffiettina vi, uh, vi mettete da qualche parte, ci sono delle cuffie con il microfono un po' più distante, lo, lo nascondete e voi potete ascoltare perché appunto col microfono lui ripete tutto quello che sentono le cuffie, trovo il mio dispositivo, lo utilizzo per fare effetto air tags, poi eh, traduttore. Eh, lo uso ogni tanto per tradurre qualcosa al volo quando magari non ci voglia magari di chiedere perché magari magari ho bisogno tipo di sapere come si dice eh, Napoleone in inglese non so se si può tradurre però vabbè devo dire comunque un nome in inglese scusatemi sa che non ha preso la registrazione si è spento lo schermo comunque eh, se io devo tradurre qualcosa in inglese appunto la, o in altre lingue lo uso il traduttore Android Auto lo utilizzo per avere l'interfaccia auto anche sul telefono, in teoria è un drive auto per smartphone. Questa lens lo uso per quando non so che oggetto sto guardando, io lo guardo con lens, è come lo sterotto che ho fatto la foto allo sterotto io di Spotify. Se lo siete chiesto. Eh, che cos'è? Io so che cos'è Magari arriviamo a mille like e taglio la foto e ve la metto sul canale Appunto taglio la foto solo per metterlo sterotto Solo quello Chrome non, uso, non lo uso tanto però si stella da solo SkyMap lo uso per vedere il cielo come Star StarWalk però è un gioco Star StarWalk Beh adesso Office perché c'è l'app Vodafone e c'è l'app di Amazon questa qua va sotto la cartella store Anche My Vodafone Allora Io ho una sim team E non so perché ho My Vodafone Bo, Scaricherò anche l'app My Team Allora uh, OneNote per prendere una nota al volo Magari scrivere a mano Office uh, per guardare i file Velocemente di Office Proprio così uh, Powerpoint uh, Lo utilizzo uh, principalmente per fare Per guardare le... Mh, presentazioni Che di solito faccio al computer, eh, Word eh, è l'app che uso per scrivere, ma per, per guardare file già scritti al computer. Excel, stessa cosa, non lo so usare, però sul mobile. Poi su Store c'è Booking per quando magari devo cercare qualche albergo o magari devo mettere la recensione, cioè, voglio vedere, oh, questo è bello! Okay. BC: Bid be City lo consiglio appunto un'app per um, per vedere appunto delle città a Milano uh, disponibili con le vostre preferenze e potete scegliere aptoid è un uno store tipo play store ebay uh, saprete meglio di me che è un, un, una cosa tipo amazon soltanto con cose anche eh, tra virgolette, già utilizzate, trova prezzi, lo utilizzo, non l'ho mai usato. Ikea, eh, per guardare le cose eh, che vengono vendute su Ikea, eh, McDonald's, come può mancare l'app del McDonald's? Magari se devo magari andare dal McDonald's qualche volta perché non c'è un ristorante per mangiare apro l'app mi dice ok vai qua qua e c'è un McDonald's uh, Amazon shopping ehm, la utilizzo quando voglio magari guardare qua, di, qua delle offerte magari che mi possono servire magari per fare un regalo così utilizzo Amazon perché non ho Prime perché non mi piace Prime Anche se mi arriva dopo 20 anni Prime non mi interessa Perché spendi 2000 euro Per magari non usarlo Perché chi non lo utilizza mai Ma il Vodafone è perché c'è inserito C'è questo telefono qua è di Vodafone E quindi di default c'è installato E non lo si può disinstallare Poi editing Canva Canva eh, la utilizzo per magari fare delle, delle mh, la intro, la, una intro, no un finale l'avevo fatto con questa, eh, col, col piatto, con il piatto, quello con le mani col piatto che Lightroom lo uso per editare al volo le foto eh, face up, ehm, lo utilizzo per magari quando mi faccio un selfie, ehm, cambiarmi la faccia, magari sembrare di avere 80 anni oppure di sembrare di, avere, di essere un neonato. Eh, Capcut eh, lo utilizzo per editare cosa al volo quando magari sono in mobilità il computer non lo posso accendere foto ritaccia appunto quando tu hai una foto e magari arriva un signore che ti ha rovinato la foto se non c'è ad esempio un una cosa che la camera non ha visto appunto questa questo qua eh, pre, la prende e tira via questo oggetto mettendo la continuazione di quello che c'era però se c'era ad esempio un secchio eh, non o la se non, non vede quello che c'è chi non ha preso la fa camera le, fa la continuazione di quello che c'era già color eh, un app per disegnare ci ho fatto un video i primi video su eh, computer gig li avevo fatti con color dal tablet eh, giochi ho aspettate ho eh, Akinator che se voi avete un personaggio ma volete farglielo indovinare eh, la maggior parte delle volte ve lo indovina però appunto deve, dovete fare indovinare un personaggio famoso però è ovvio se il personaggio non è famoso quindi io posso dire eh, una persona a caso toh, eh, Giovanna e eh, chi non potrebbe essere non popolare e lui non me lo trova perché appunto deve essere popolare, deve essere sul web Allora, poi matematica, i giochi di matematica che appunto la utilizzo ogni tanto quando non ho niente da fare Tiger Ball non ci sto più giocando, mi sa che tra un po' lo disinstallerò Antistress è quando ti stressi e ci giochi quei giochi lì eh, Rescue Cut ci giocavo un po' di tempo fa però appunto devi salvare l'omino che in qualche modo si è fatto legare da un lupo, vabbè, da queste qua sono a livello 400 circa, sudoku, appunto ogni tanto faccio dei sudoku, black sudoku, eh, no, block sudoku, no, block, block udo doku. non so il suo nome, che sarebbe questo, quello nella prima colonna, eh, nell'ultima riga, appunto. Lo uh, utilizzo ogni tanto quando non ho niente da fare. Come per il resto, tutti i giochi. Uh, poi c'è Asphalt 9 con le mezze, non, non mi ricordo perché l'ho installato. Asphalt 9, poi uh, avevo anche Asphalt 8 sul vecchio telefono, però poi non ce lo usavo. Poi Line Color, Color Hitmaster 3D, non so perché ce l'ho anche lui color pencil comunque hit master 3d non l'ho mai usato um, air ha, vabbè questo qua l'ho installato perché volevo vedere una cosa volevo fare una prova volevo vedere se riuscivo ad installare da computer che è stato il primo gioco che ho, che ho avuto poi giardino delle parole un, lo utilizzo come sudoku nel senso ogni tanto per allenar la mente se due i surf ed lo uso quando non ho niente da fare Control plus è per la macchinina Con la macchinina lì Che vi ho fatto vedere in, in alcuni video fa Il mio talking gang Il mio talking tom Tom amici Talking bank Pen Sono un po' la collezione che ci, ci giocavo Tanto tempo fa e adesso cioè, Comunque sono dei giochi antichi però che ogni tanto Li ci gioco To Totem, eh, mh, boh mi piace, comunque lo tengo, ogni tanto ci gioco. Hide non so bene perché ce l'ho, però che cavolo, si è spenta di nuovo. Scusate, si è interrotta la registrazione, quindi si è interrotto tutto. Vabbè, eh, Hide è un gioco mh, che è eh, molto bello che appunto devi scappare da una persona però boh, io i giochi ci gioco molto poco di più, utilizzo youtube eh, per intenderci allora, 3D Driving Class sarebbe, ci cioè ho fatto i, i primi video del canale mi ha dato la fama diciamo così eh, Count Master è un... un gioco abbastanza stupido dove appunto gli devi avere più omini possibili per, per vincere Clyber eh, Talk Robot è eh, per il mio robot che ci devo ancora di, di, di dedicare un video, soltanto che non riesco a cambiare le batterie perché eh, c'è la vite spanata, spanata scusate. Eh. Star Walk è, è più o meno la copia di SkyMap. De, dea, deavar, non so come si pronuncia, eh, è un gioco in 3D che appunto tu con la tua camera inquadri... L, eh, inquadri tutto, tutto il mondo Tra virgolette E mh, lei appunto eh, Ti esce Lo strano oggetto che hai selezionato Lego building eh, Sono le istruzioni del Lego Dei Lego eh, Ho fatto un Lego a otto ruote Poi spoiler fare gli i nuovi video E Roblox è sempre Quella pla che vi avevo Letto Allora adesso non ci sono più cartelle ho fatto questa organizz organizzazione, chiamiamola così. Eh, Space Desk è ehm, eh, l'app che utilizzo per utilizzare un telefono Android con, come secondo schermo di un PC Windows. Eh, Ecosia è un browser eh, alternativo, a, cioè proprio che non è Google, ma è Ecosia appunto, ha un suo motore di ricerca. Appunto, la utilizzo perché ogni ricerca che fai ti, ar, ti esce, ti piantano una, un albero in onore. Delio è, um, è un'app un tra virgolette come diario, non ve la mostro perché è bloccata dalla, dal mio vitone che non metterò mai in questo video. Uh, Wikipedia. Eh, la utilizzo ogni tanto se non so il significato di qualche parola o di qualche non so, comunque, qualche termine Shazam è di Apple infatti c'è sempre l'opzione ascolta con Apple Music um, appunto la utilizzo ogni tanto quando non so il nome delle canzoni Spotify la utilizzo per ascoltare la musica Speedtest lo utilizzo per fare ogni tanto qualche speedtest alla mia connessione spende la utilizzo per gestire tutti i soldi che spendo eh, che poi non la utilizzo più, si può dire. Eh, poi c'è questa applicazione qua che la utilizzo per editare macro droid sarebbe una specie di sidia, eh, però non si eh, installa dal Play Store, eh, sarebbe una specie di app che fa il, una specie di jailbreak, chiamiamola così. Poi c'è eh, spark no, spa, spa, rr, spark post scusate non so leggere i nomi delle applicazioni che la utilizzo per fare eh, se non sbaglio le prime i, le prime le prime finali nel senso il primo uno delle prime ehm, le prime scritte infinite, così. Eh, le avevo fatte con lui. Eh, Adobe XD la utilizzo, non l'ho mai usata, però l'avevo trovata su Adobe Creative Cloud quando l'avevo installato per sbaglio. E... Audio MP3 Editor lo utilizzo per fare le suonerie con le canzoni che scelgo io. In desk lo utilizzo per, più o meno per il concetto che avete visto ieri per fare il remote desktop soltanto che lì si vede dall'altra parte invece con il remote desktop di ieri non si vede eh, Spreaker Studio lo utilizzo per registrare solo l'audio però io eh, lo, utilizzo, lo utilizzo ben poco soltanto quando ogni tanto non registro l'audio Macchina della verità è quando è, non è fake Potrebbe essere fake o non potrebbe essere, perché potrebbe essere che incontro una persona che ha visto il mio video e dice Ah no è fake, è fake questa applicazione, e, mm, però non so dirvi se è fake oppure no Vabbè, Passiamo all'altra pagina, VM VirtualBox la utilizzo per eh, virtualizzare, tra virgolette, per mettere Windows 10, Windows 8, Windows XP sul mio telefono anche senza collegarmi a, a niente, Spark la utilizzo per la mail, Waze la utilizzo in alternativa ogni tanto a Google Maps, uh, GigBench 5 lo utilizzo per fare i benchmark dei telefoni, scam è l'app del mio microscopio che appunto vi ho fatto vedere, Updai appunto anche se lo utilizzo per ogni tanto guardare qualche notizia sulla tecnologia roba i se lo utilizzo per vedere le password cosa che non vi farò vedere in questo video perché se no mi aprite tutti gli account unità la utilizzo per convertire qualche unità Beh, e il mio sfondo comunque è questo qua, quello dello Z Flip che appunto vedete, si trasforma da questo adesso ve lo faccio vedere un secondo si ingrandisce e poi diventa rosa perché mi piace troppo sto wallpaper. Adesso vedete che sta diventando un po' rosa. Ecco. L'applicazione che ho scaricato è qui. Qui Questa. Ah, io volevo far vedere che orologio ho. Ok, mi sa che nel video non ve l'avevo fatto vedere. Su Huawei Earth. Where? Non sbagliato. Adesso qua lo carica. Adesso non è... Non è anche se ce l'ho il polso, non si è connesso. Anche perché stai tentando di attivare il bluetooth ah perché in modalità aereo il telefono sempre allora consenti adesso lo sto attivando il bluetooth sul mio orologio non si è ancora connesso che per riconnetto ah, consenti boh a a consenti non l'avevo visto perché sono al sole vedete adesso in collegamento qua sul mio orologio è uscito ehm, che un dispositivo si sta tentando di collegare già registrato noi lo accettiamo e non si collega Vabbè, mh, niente non deve essere un video su dove mostro il mio orologio eh, spero che questo video vi sia piaciuto eh, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale e condividere il video do oh, cavolo ah si sì, sì, è partita l'app con l'applicazione del, delle batterie ehm, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao